Amici di Planet Spin, benvenuti in questo nuovo video, oggi nuovo appuntamento dedicato al nostro tutorial che stiamo facendo sulla pesca a spinning in mare. Andremo a descrivere le principali tipologie di recupero che possiamo effettuare utilizzando ovviamente le nostre esche artificiali. Il nostro scopo finale è sempre quello di andare a stimolare il pesce predatore all'attacco e molto spesso consiste nel riprodurre con la nostra esca lo stesso movimento di un pescetto che vuole sfuggire ad un predatore alcune volte dovremmo capire se fare una presentazione più lenta rallentando o magari più veloce accelerando la nostra azione di recupero le diverse tecniche di recupero possono variare in conseguenza anche delle caratteristiche dell'esca ma spesso eh, differiscono anche in base al predatore che, dice, che decideremo di eh, andare ad insidiare, di provare ad insidiare. Seguitemi in questo video che potrà essere utile sia, sia a chi da poco ehm, muove i primi passi nella pesca spinning in mare ma che potrà dare degli spunti di miglioramento anche a chi è già tecnicamente più esperto. Andiamo! Ora ci faremo aiutare da alcune immagini grafiche in eh, sovraimpressione in modo da capire a che punto siamo nella, ne, diciamo, tra i vari punti della scaletta che abbiamo preparato, eh, quali sono gli argomenti già trattati e quelli che affronteremo in seguito. Ricordo che questo tutorial eh, è un concentrato di eh, piccole pillole che trovate maggiormente approfonditi nel nostro ebook de, che trovate sullo shop Amazon, eh, in spedizione gratuita per gli utenti Prime. Vi lascio tutti i link e i riferimenti in descrizione e vi ricordo che eh, l'acquisto di questo manuale, di questo ebook, è l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto. Potremmo suddividere i vari tipi di recupero collegandoli anche agli artificiali e ai predatori che ne prevedono un preciso utilizzo. Per fare un esempio, i predatori come la spigola preferiscono esche che emettono molte vibrazioni ma che viaggiano a media o bassa velocità e spesso li troviamo nei pressi del fondale caso opposto sempre per fare un esempio il pesce serra che è richiamato da esche molto rumorose che si muovono molto spesso sulla superficie dell'acqua a velocità elevate andiamo adesso a descrivere le principali tipologie di recupero queste tipologie di recupero vanno bene sia per la pesca a spinning in mare o per la pesca con gli artificiali in genere Partiamo dal recupero lineare, lento o veloce, senza cercate. Questo tipo di recupero consiste nel recuperare il nostro artificiale linearmente, sfruttando le caratteristiche costruttive proprie dell'esca. Ehm questa esca può avere un movimento a seconda della presenza e della forma della paletta per esempio ma anche dalle dimensioni del corpo dal bilanciamento interno della pesistica e altri fattori questo tipo di recupero è ideale per Sistemi pescanti siliconici come eh, gli sciaddi Minnov eh, o per fare un esempio il, il Black Minnov eh, e similari. Ed è dedicata a tutti i predatori, soprattutto la spigola. Recupero con cercate lento o veloce è identica a quello che abbiamo appena descritto ma intervallando di tanto in tanto ai giri di di, del nostro mulinello anche delle cercate quindi i movimenti laterali della canna più o meno ampie le esche principali che possiamo utilizzare e sfruttare con questo tipo di recupero sono principalmente i minnow, i jerk minnow e soprattutto i long jerk. Ehm, è un recupero ideale per tutti i predatori, tra cui maggiormente il pesce serra, i tunnidi, molto spesso il barracuda, soprattutto il sugli, sugli stop e altri predatori del sottocosta. Parliamo adesso del recupero skipping. Con questa tipologia di recupero andremo a simulare un pescetto che schizza sul pelo dell'acqua per sfuggire al predatore che lo insegue. Di solito lo si effettua con una canna alta a velocità mh, di recupero abbastanza elevando, eh, elevata utilizzando eh, quelle esche che vengono definite skipping lure che sono eh, molto spesso anche needle, lipless eh, ma anche dei piccoli jig possiamo skippare sull'acqua. Questo tipo di recupero è ideale per predatori veloci come il serra, la lampuga, la lecciamia anche e i tunnidi in genere. Parliamo adesso invece del recupero VTD um, Walking the Dog. È un particolare tipo di recupero che si svolge sulla superficie dell'acqua e viene praticato con esche specifiche che sono eh, definite VTD ovvero Walking the Dog Uh, va a simulare ecco, quello che è il percorso di un cane che noi portiamo a guinzaglio per intenderci per fare una similitudine da qui deriva il nome walking the dog infatti vedremo che molto spesso quando portiamo il cane che questo va da destra a sinistra un seguendo un percorso erratico e noi ecco, uh, faremo, simuleremo questo con la nostra canna e la nostra isca artificiale questo tipo di recupero si effettua con ciclici colpi laterali della canna a velocità lenta e costante ma possiamo eh, fare un recupero utd anche più veloce eh, se fatto in maniera corretta noteremo che l'artificiale fa un zig zag sul pelo dell'acqua che può essere più o meno ampio eh, anche a seconda della forma della tipologia di esca che utilizziamo questo tipo di recupero è ideale per tutti i predatori e soprattutto la spigola o magari per quei pesci che seguono le altre esche senza mai decidere eh, a sferrare l'attacco decisivo. Parliamo adesso del recupero del popper, questo viene utilizzato con esche artificiali specifiche che sono definite popper, la loro forma è solitamente tronca in testa e permette di lasciare una scia di bolle e eh, questa tipologia di recupero coinvolge ecco, il predatore all'attacco anche per il fragore che, eh, molte volte attira il pesce e in qualche modo lo infastidisce perché rientra nella sua zona di caccia. Eh, questa tipologia di recupero, il recupero del popper, lo si effettua tipicamente con canna alta a media velocità, variando con delle pause e delle forti cercate, sempre col filo in tensione. Molte volte eh, vedremo che l'attacco può arrivare sulle, sulle ripartenze, per esempio dopo lo stop. È un recupero ideale per tutti i predatori di superficie, soprattutto il pesce serra o le lampughe o magari anche i tunnidi, sia nella pesca dalla, dalla riva, dalla costa, che nello spinning in mare dalla barca da natante. Parliamo adesso del recupero stop and go, eh, che può essere fatto sia con delle cercate che senza cercate. Questo tipo di recupero è eh, di solito molto simile a quello lineare che abbiamo descritto in precedenza e eh, viene effettuato tipicamente a media velocità, alternando delle pause più o meno lunghe a delle ripartenze e delle cercate. Eh, questo tipo di recupero è applicabile soprattutto alle esche dotate di paletta, i minnov, ma è valido anche per una grande vastità di esche artificiale e eh, solitamente questo tipo di recupero è rivolto a tutti i predatori. Come ultima tipologia di recupero parliamo anche del recupero del jig e eh, del classico recupero a dente di sega. Uh, questo tipo di recupero è ovviamente dedicato maggiormente alle esche che vanno, vanno giù, come i, i jig, i casting jig um, o altre esche che lavorano ai pressi del, del fondale della mezzacqua. Che cosa, come viene fatto questo tipo di recupero? Eh, lasciato affondare la nostra esca artificiale, parliamo del jig, iniziamo a recuperare dando delle, gir, delle cercate dal basso verso l'alto, in questo modo. E ehm, Durante questa azione di, di pesca vedremo che il nostro artificiale, eh, che avrà comunque il suo movimento, tenderà a risalire in superficie e poi lo lasciamo affondare qualche istante e poi ricominciamo eh, questa tecnica di recupero. In questo modo avremmo effettuato il recupero a dente di sega, no? in questo modo, ideale per tutti i predatori di alta e media profondità, tra cui molte volte anche il barracuda, eh, le palamite, i tonnelletterati e eh, i pesci predatori che svolgono l'azione in questa fascia d'acqua. Allora, siamo in conclusione. Che cosa abbiamo imparato che eh, esistono di diverse tipologie di recupero e solo con la pratica e lo studio delle esche potremo migliorare la, la nostra tecnica e scoprire anche nuovi eh, tipi di recupero personalizzando magari a nostro piacimento eh, quella che è la tecnica base il mio consiglio è di andare a fare delle prove per esempio nei pressi di delle banchine portuali o in zone con acqua limpida perché in questi tratti eh, lanciando la nostra esca magari anche parallela a, a quello che è il bordo del, del, del nostro molo ehm, la banchina portuale per esempio potremo vedere ehm, il comportamento delle, delle esche alle diverse tecniche di recupero che abbiamo appena descritto eh, un ultimo consiglio, credete sempre ad ogni recupero fino al momento in cui togliete il vostro artificiale dall'acqua perché molte volte anche per esperienza personale è capitato che eh, proprio in quell'istante in, quell in cui stiamo togliendo l'esca dall'acqua riceviamo il tanto atteso attacco. Spero che questo video sia stato di vostro interesse, eh, se così fosse lasciate un like come sempre iscrivetevi eh, al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti ringrazio tutti voi per la visione e noi ci vediamo il prossimo video come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin ciao ragazzi